Ciao, sono tornato! Sì, anche questa settimana sono tornato. Questa settimana è le Bill Battle. Cos'è? E eh, vabbè. Ho eh, un problema! Un problema! Non si capisce nulla! Vita! Calmati e parla normale. Non un po'! Eh! Che lingua parli? Allora. allora... sì Oh, praticamente. Sono andato in montagna. Nelle alte colline di xing tung gung gung Allora, xing ping ing che detto? Vai lui! Ok. Allora, praticamente sono andato sulle montagne di xing Ping gung gung a trovare il gung saggio. gung gung gung gung e fin qua più o meno ho capito ah, e sono andato lì a chiedere consiglio papà ma per e... cosa e sono andato a chiedere come fare i pancake buoni e ah, okay. lui <ride> ha la suprema <ride> conoscenza dei pancake capito dato che gli stavo antipatico eh, mi ha trasformato in un pollo ah ok allora eh, ma la strega oggi non c'è come si papà La strega papà ma non c'è, oh. oh, Non c'è, non c'è, <ride> non c'è, come faccio? Ah. Allora, di certo non puoi giocare con me nelle big battle in forma di pollastro, quindi ti obbligo a tornare da, da King Bing, Limbi, e dicendogli che se non torni normalissimo entro tipo due settimane Angelo ti manda una bomba nucleare per conto di Kim Jong-un E ti sdrua il Tempio del Saggio, là nella montagna Prego, attenderò qua uh, all'angolo per uh, i prossimi giorni Sono 15 giorni che sto aspettando, qua ancora non giunge nel terreno Cos'è questo <ride> Mamma mia, oh. mamma, mia, mamma mia, mamma mia, che freddo. Ah, che freddo. Ah, eh. Dov'è il fuoco? Dov'è il fuoco? fuoco? Il fuoco. Cioè, il Signore, clima... mia, dai una mano. Ah, del fuoco. vabbè, C'è un che clima deve essere... normale. Non... Ah. Eh. ah, ti devo spiegare. Sono andato a questo vecchio saggio. Che Da quello che ho saputo, ha cambiato nome. Ah, ok. Come si chiama? Adesso Si chiama Jing Ping Ling, Bing Bing Jing. Ok, va bene, va bene, va bene, va bene. Ring Tang Pung, Sheng Rang Lang. lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan Eh! lan lan lan Aiuto! Ah, eh, è freddo! Ah. Ok, possiamo... Mi, mi sto scaldando. Devi tornare okay, normale adesso, a breve. Adesso fa, adesso fa troppo caldo. Eh, stai andando... eh sei tornato. Perfetto. Ah! ah Dai a fuoco! Ah, eh, sto andando a fuoco! Aiuto! Attiva la partita prima che muoio! Ok, ok, arrivo. <ride> arriva, arriva, arriva, arriva, iniziamo! Arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva. Arriva, arriva, arriva, Naso, già un villa. Hmm. Allora. Skating sushi. Rink, Sushi, Gardens, quindi tenda Giardino. e gardens. Facciamo il sushi, eh? Va bene. Allora. allora, una big barca di sushi. Facciamo che ci fa Viene. del ghiaccio qua? Eh. Sono i vicini che rompono. I vicini ci... Eh, vabbè, i vicini sono vip dell'esistenza, dell tipo. Facciamo jing ding ping ding zing ding eh? con una barca di sushi in mano. Magari no, un tagliere facciamo. Con un coltello che taglia il un fallo, filetto di merluzzo. Fallo in questa fallo sopra il tagliere eh, il no. braccio. Io che ci sono Sì. Eh, do una pillola di saggezza, sì, ah, quelli da casa, là. praticamente sì. eh, mentre facevano Dragon Ball, okay. eh, un, Una battuta che è stata tagliata fuori uh -huh. consisteva in uno dei momenti in cui c'era oh, no, La gente che mangiava. Sì. Eh, praticamente eh, non mi ricordo chi parla a Vegeta e dice: Ehi, Vegeta, assaggia questo filetto di merluzzo. E sai cos'è che risponde Vegeta? Cosa? Risponde no! Non no. lo assaggerò mai! Perché Beh. io sono Vegeta! Ariano! L'anziano saggio. Allora, il tagliere io proprio... Allora, stai zitto un sacco. Allora, il tagliere io direi che è finito, non so tu. Che ne dici questo tagliere? Allora, eh, no, tu finisci il braccino, dato che io sono smart e il sushi l'ho mangiato tre volte nella mia vita Ah, wow. Eh, sono un esperto, in, mi posso ritenere un esperto in materia <ride> Quindi, stai zitto, io mi ritengo un esperto in materia perché sono intelligente Eh sì Allora, eh, l'esperto in materia qui insiste nel cercare su Google Faccio panzone il signore, perché sì Fai grosso, eh, esatto, panzone Body shame. <ride> Aiuto, 40 oh. secondi per fare un cretino. Aiuto. Lo faccio pallido in faccia. Vado di betulla. Aiuto. Fagli la benda, Victor. Aiutami. Aiuto. Fagli gli occhi. Dai. Ma che questo mutante. Oh mamma mia. Il sushi! Dai, <ride> no, no, no, il più importante è il tagliatore. Fagli i capelli. <ride> <ride> Gli faccio il segno qua in sulla capoccia. <ride> Aiuto, dai! No! Ah, Questo sta portando il sushi. Ok. Io li do Yoda, Ok Poteva curare di più i dettagli <ride> no, Ho paura però. di quello. Questo è Spongebob Ma hai fatto Cioè ti spacchi i denti se mangi sto sushi Spongebob cioè è, è carente di dettagli Quindi pup sì. ah, Questa è, è la, la nostra Suprema col mutante Oh però ci sta eh. Devo dire pensavo peggio È un po' mutante È bellissimo Qualcuno Oh una leggenda ci ha dato Quarti quarti. <ride> Po poco a poco sotto il podio Ok, allora, bagno, bagno zaino, contenitore, bambino, contenitore, bambino e primavera. Ok, dobbiamo Invece fare un bagno. Allora. allora. No, più che altro non è bagno. E basta. Eh... Facciamo i piedini. Più loro. Eh? Più grande No, no, no, no Conteniamoci come grandezze grande, è dobbiamo fare... No, dobbiamo fare gli asciugamani Tutto quanto Quindi conteniamoci con le grandezze Vito, ti ricordo che nella botte, nella botte piccola C'è il vino buono Dipende che vino è negromano. Mm, la vasca in sé, appena la chiuderò da questo lato Sarà finita Mentre tu allora finisci l'acqua, io lavoro al nano Mettiamoli un <ride> no, costume guardi. al signore che sennò è un po' depravata la situazione Allora, il signore si sta docciando, si va scando, scusa Oh, sta, eh. sta costruzione sta venendo benissimo, secondo me Allora Allora, metti il lavoro all'ognomo Sì Io e il cione, burzo eh, Io faccio Aiuto. tipo um, il comodino con sopra il profumo Ok, vai Oh, 30 secondi abbiamo Non me ne o sono gnomo! accorto io, io preparo le, i materiali per fare il cappellino. Fagli i capelli. Veloce, io gli faccio gli occhi. Fallo bianco. No, senza capelli, la barba. Giallo. Che, che senza capelli, poverino. Ah, ok. Ce la sto facendo. No, non hai i capelli, hai il cappello. <ride> Aiuto, fagli i capelli. Dai, hai rovinato tutto. <ride> Aiuto. Oh, è bellissima. <ride> Allora la papera Vediamo un pochino Anatre ah, Papera Ma è, è un porco questa Io, io darò un ok Adesso Lì, la nostra fantastica, bellissima, suprema Con col costume. Non è Solo importante noi, questo bello. bambino Ha gli occhi incassati Uniti Un ciclope Questa è una papera che riesce a generare del vuoto È un mutante Non è nato Papera <ride> a spugno. Ah! Ma dove vinto Con quanti punti <ride> sì, lo sapevo che le mie idee sono supreme. Bellissimo. Ma è una screen. vittoria di Ok, un naso. Beh, sappiamo tutti cosa fare. Facciamo un villager con la mo testa mozzata, piena di sangue il suo naso staccato. Il naso staccato dove ci si può entrare dentro e ci sono tutte le caccole Esatto, Dai, iniziamo, iniziamo Metti la mente allora, come pavimento No Sappiamo tutti che è un riferimento è stato, a Poison È stato commesso un omicidio a campo aperto Io, io faccio il nasone allora, okay. allora, io sono già a buon punto Sto facendo le tubature Io sto insanguinando tutto Come è giusto che sia è proprio l'osso, come se si fosse staccato l'osso qua esatto sì, là, il collo. esatto l'osso co eh, del collo tutto sanguinante certo che ora che naso cosa? un naso, ora naso gigante aspetta è più grande della sua faccia rinuncialo diminuiscilo diminuiscilo io faccio un verme Felice dal corpo. Che schifo. È no, certo. se... no, fallo. Fallo. Fallo. Fai un verme. Allora. Uno. Proprio. È un, un omino. Oh no, c'è un villager. <ride> un uomo faccia senza naso e occhi. Dodicesimi. <ride> e hanno vinto. Ha vinto la parata. No, allora, di... scusate. No, no, no. Il nostro omicidio è inaccettabile che non venga votato. Indignato. Io no. Perché? Perché il tema non era omicidio di villager, il tema era naso. Detto questo, crediamo di aver detto tutto, anche se con molta indignazio indignazione. E detto questo, o oh no, il, il saggio dalla montagna là in cima ti ha... <ride> E eh, vabbè, detto questo oh! eh, Ah, oggi ne i biscotti Sì, fermo, fermo, fermo devo, devo dire una cosa a casa Devo dire una cosa agli spettatori, è importantissima cosa, cosa, cosa. Fermo, stai fermo Fermo, è una cosa importantissima Oh, guarda, un biscotto Questo biscotto era delizioso <ride> Aspetta, c'era un pezzo di carta dentro. Che cosa dice? Congratulazioni. Eh, hai vinto un, um, una cosa senza sen una ho cosa chiuso, senza senso. Eh, Twitter a i Network con uno screenshot di questo per per vincere nessun premio. <ride> <ride> cosa? <ride> e vabbè.